Bene, quindi chiudiamo questa lunga prima parte di mattinata con un intervento dell'Università del Molise per l'esattezza Simone Giovacchini che ci dovrebbe mostrare i benefici diciamo, per una specie simbolo della fauna italiana che giustamente nel titolo della tua presentazione hai definito come specie ombrello, cioè la lontra. Esatto, grazie per l'attenzione. Ok, eh, sì, porto un'esperienza un po' diversa. Questa in realtà è una diciamo, analisi modellistica sull'habitat sull della lontra. E aspettiamo un attimo che parta. Um. Ecco qua, e allora in realtà questa onore del vero è una tesi che ho fatto con Sapienza all'Università di Roma, poi tutte le analisi sono state effettuate presso diciamo, il Dipartimento di Bioscienze del territorio di Sernia e mh, riguardo appunto la modellizzazione della nicchia trofica e della nicchia ecologica Tukur della, della Lontra. E, mh, il nome più comune utilizzato per la Lontra è la Lontra euroasiatica quindi la distribuzione appunto è sia eh, europea che asiatica con una punta, diciamo, qui eh, di distribuzione sui monti dell'Atlante. Eh, in Italia era mh, diciamo, distribuita su tutta la penisola fino agli anni 50-60, dove poi è avvenuto un, um, un crollo della popolazione, si pensa, a causa della biomagnificazione da PCB e Sono sopravvissuti solo due nuclei nel centro-sud Italia, in Molise e poi nelle restanti regioni meridio meridionali, scusate, ed è notizia però dell'anno scorso um, che questi due nuclei si sono praticamente ricongiunti, eh, portando poi a una dimensione della popolazione eh, che gravita all'interno di una forchetta tra 400 e 500 individui e um, questa specie è all'interno della direttiva habitat negli allegati 2 e 4 e, um, e scusate ho bisogno di un fassoletto qualcuno può darmi Scusate, <ride> calore d'emozione. <ride> Dunque, ehm, l'Italia in quanto Stato membro ha chiamato a rendicontare ogni sei anni eh, sullo stato di conservazione eh, di questa specie e eh, sullo stato di conservazione dell'habitat di questa specie. Lo stato di conservazione si rendiconta tramite, tramite diciamo, il monitoraggio dell'areale, della mentre per quanto riguarda il monitoraggio dell'habitat, eh, ogni Stato membro ha una scheda di rilevamento dei parametri in campo Um, essenzialmente in campo, um, differente, quindi il tentativo di questa tesi era anche quello di uniformare una, um, il tutto per uh, diciamo un'unica un scheda di rilevamento dei parametri in alveo. Um, L'altro obiettivo uh, della tesi era ovviamente se devo rendicontare per l'Unione Europea riguardo l'habitat della specie devo capire prima qual è l'habitat della specie. L'area di studio è quella diciamo, che gravita attorno al Molise, quella che nel 2015 era nota come l'area in cui insisteva la popolazione settentrionale di, di Lontra, ehm, con alcune parti diciamo, di, mh, alcuni tratti di, di fiume, di bacini idrografici, quale il Volturno e tutto il bacino idrografico del, del Sangro, quindi parliamo di una parte della Campania e una parte del, del, diciamo, dell'Abruzzo meridionale. Uh, ogni sito è stato individuato secondo la procedura dell'IUCN um, Otter Specialist Group, cioè uh, all'interno di ogni cella di griglia di 10 km per 10 sono stati individuati 4 siti in maniera opportunistica e sono stati quindi um, transettati 291 siti uh, all'interno di questa area di studio con uh, delle tecniche diciamo, di rilevamento mh, di segni diagnostici nella specie che prevedevano il percorrimento di un'unica sponda fino a un massimo di, 100, di 600 metri per sponda. I segni diagnostici sono escrementi, gel perianali e orme qualora siano diciamo, di indiscutibile appartenenza alla specie. Um, I segni di presenza e assenza della specie all'interno dei vari siti sono stati confrontati quindi, con le variabili ambientali, uh, differenziate in variabili ambientali um, acquisite da remoto o acquisite in campo. Uh, tenete presente che prima venivano prese tutte quante in campo, quindi, uh, diciamo, questo è uno um, dei primi lavori in cui vengono prese variabili ambientali da remoto. Uh, sono state prese diciamo, categorie riguardanti uh, uh, diciamo, coperture del suolo, densità di strade e ferrovie e variabili topografiche all'interno di buffer di 600 metri. Poi uh, a scala estremamente fine, all'interno di 10 metri sono state valutate le percentuali di copertura riparia e suddivise in quattro classi differenti di contributo della vegetazione, uh, cespuglieti, canneti, alberi e um, roveti. Uh, e poi sono stati rilevati sempre tramite Google Earth, le, diciamo, alcune um, unità geomorfologiche, uh, diciamo, visole fluviali e barre vegetati, vegetate oppure altre mh, tipologie di opere, diciamo, artificiali in assenza di un catasto univoco fra le varie regioni di queste, delle briglie, ad esempio. Eh, è stata modificata la scheda di rilevamento eh, dei parametri in campo cercando di ehm, diciamo, mettere delle variabili che fossero eh, come dire, mh, rappresentative della, in ipotesi dell'habitat dell della Lontra e eh, sono state utilizzate anche nuove variabili ovviamente dicotomiche e mh, sì, no, presenza, assenza e quantitative nel tentativo di soppiantare delle variabili estremamente eh, soggettive. Um, questi dati sono stati poi uh, diciamo, sottoposti a analisi statistiche di differente tipo ma uh, diciamo analoghe, uh, testi di collinearità, test di differenza fra le medie e le variabili significative sono state poi sottoposte a analisi esplorative. Eh, diciamo, sull'osservazione dei mosaic plot in particolare e dei box plot di analisi in componenti principali e il tutto, tutte queste variabili significative sono state poi date in pasto ai modelli lineari generalizzati o additivi dunque, che cosa ci dice l'analisi in componenti principali che è un'analisi diciamo, un po' abbandonata e vecchia però eh, è utile per esplorare diciamo, qualitativamente il dato innanzitutto che siti rossi quelli con presenza di lontra e quelli in assenza di lontra si differenziano su una, su una delle componenti principali e che eh, la presenza di lontra è praticamente correlata positivamente con ehm, la percentuale di copertura vegetale all'interno dei 10 metri di sponda e con la presenza di isole e barre vegetate. Questo si pensa che sia in diciamo, correlazione con un grado di isolamento offerto all'interno dell'alveo per gli individui. E, in particolar modo è risultato significativo l'apporto all'interno delle fasce perifluviali della classe dei cespuglieti e vedremo dopo diciamo, il perché mentre correlate negativamente con la presenza di lontra sono le variabili topografiche e eh, diciamo, alcune categorie di copertura del suolo come i prati stabili e le aree diciamo, a prateria fondamentalmente mm, ehm, diciamo che, L'osservazione a posteriori, a video, della distribuzione spaziale di queste variabili una per una ci ha permesso di capire che queste due diciamo, componenti sono praticamente collineari, cioè prati stabili e area a pascolo naturale erano tutte diciamo, in, ad alta quota. E si pensa che l'assenza la, eh, di lontri ad alta quota sia dovuta, cioè in corsi che scorrono ad, ad altitudine diciamo un po' più elevate sia dovuta perché i corsi lì hanno una produttività minore a causa delle alte velocità e delle basse temperature. I modelli generali linearizzati mostrano diciamo, un adattamento abbastanza povero con una percentuale della varianza spiegata del 10% un coefficiente R quadro abbastanza scarso, mentre i modelli additivi fittano un po' meglio e rendono anche significative, proprio perché si adattano in maniera migliore alle, alle variabili, mostrano significative anche altre variabili ambientali. Eh, in particolar modo la, copertura, sempre, la percentuale di copertura vegetale all'interno della fascia di 10 metri Uh, che è correlata positivamente con la presenza di Lontra, uh, i boschi extra ripari, quindi valutati come categoria da Coriolano Cover, uh, e si pensa che questo sia dovuto perché, uh, al di là di tutte le funzioni ecosistemiche che i boschi hanno sull'ambiente fluviale, i boschi poi esercitano anche una funzione, in particolare per la specie, che è quella, che è una funzione abbastanza chiave, che è quella di diciamo, uh, fornire uh, tane natali, che sono ricercate da parte della specie al di fuori dell'alveo perché gli maschi, gli adulti sono infanticidi. Mentre invece è interessante, è molto interessante la eh, correlazione positiva fra le culture diciamo, in presenza di spazi naturali importanti, la presenza della lontra e le aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione che è molto simile diciamo, alla mh, al contributo dei cespuglieti all'interno delle fasce pericloiali e, um, queste due riguardano diciamo, usi del suolo extra ripario, uh, è stato praticamente visto attraverso altre um, analisi, altri studi, che la presenza della Lontra in Sud Italia è, ha, um, è praticamente aumentata in quei siti uh, in cui praticamente... Il cambiamento di uso del suolo determinato dall'abbandono di pratiche agricole ha determinato una riforestazione naturale che ovviamente nei primi anni era costituita da vegetazione arbustiva. Eh, salto questa parte anche perché comunque sono cose abbastanza diciamo, di, di campo, eh, mentre qui invece è interessante vedere come anche con un metodo molto grossolano di stima della ripidità delle sponde risulti come l'assenza della lontra sia correlata con sponde ripide che diciamo, disconnettano lateralmente con quei corpi idrici perifluviali in cui um, uh, le lontre praticamente svezzano i cuccioli e um, uh, insegnano praticamente loro tutte le pratiche di caccia. Quindi, ehm, qual è il, il take-home message? Che nonostante ci siano alcune criticità nell'estrapolazione nell di, di, diciamo, di considerazioni da parte di questi eh, modelli, ad esempio manca una variabile fondamentale che è quella trofica, cioè le, non si hanno dati sulle, specie, sulle popolazioni preda, ehm, le variabili diciamo, all'interno di questa scheda di monitoraggio di campo sono nettamente diminuite, e probabilmente dovrebbero diminuire anche di più, nel senso che ci sono alcune variabili di campo che non dovrebbero prendere i biologi perché poi acquisiscono anche di, di poco senso e sono poco affidabili, ma eh, che l'importanza quindi di alcune categorie di copertura del suolo extra-ripario eh, è notevole per la conservazione della lontra e in particolare Uh, categorie che sono diciamo esprimono un uso sostenibile del suolo come quello di seminativi alternati ad alberature che è quella categoria che vi ho mostrato prima in grafico e che cambiamenti locali possono nell'uso del suolo possono determinare estinzioni locali o espansioni locali e questo è il take on message l'unica cosa, chiudo con, con questo uh, che uh, diciamo è il motivo per cui ho cercato di portare la presentazione in, questo, in questa sede. Essendo la lontra un animale carismatico, eh, c'è una grossa possibilità di polarizzare diciamo, l'attenzione sui progetti di riqualificazione fluviale che interessano la lontra. Quindi in areale di lontra o in zone diciamo, a ridosso dell'areale, in particolare mi riferisco alle, ai bacini dell'Iri e del Pescara, che sono zone di prossima espansione, si spera, e che la specie è ombrello proprio perché um, soddisfa tutti e due i requisiti, diciamo, della da definizione di specie ombrello per la biologia della conservazione. È un predatore apicale, quindi se voglio proteggere questo predatore, devo proteggere tutta la catena trofica. E da un è un animale dagli ampi spazi vitali, quindi tutte le azioni di conservazione che faccio per proteggere questa specie mi vanno a proteggere tutte le altre specie che insistono sullo stesso home range. E questo è importante perché dalle analisi emerge invece come non ci sia assolutamente correlazione fra negativa, in questo senso, fra briglie, sbarramenti e presenza di lontra, ma in linea teorica so che la, la lontra è un animale ehm, piscivoro, in particolare, carnivoro che si ciba di pesce, e se c'è uno sbarramento che fraziona le popolazioni della specie preda, io devo lavorare anche sulla specie preda. Grazie. qualche domanda. Paolo. C'è una domanda in un Se vuoi riassumo io, tanto ti sento. La domanda è eh, le valutazioni che sono state fatte legate agli aspetti morfologici del suolo? Ci sono delle analisi anche sulla qualità delle acque, nel senso che essendo una specie ombrello, che in qualche modo è sono mm -hmm. una catena trofica, no? se le condizioni però della qualità dell'acqua non permettono invece la vita dei vari anelli della catena trofica, neanche la la trova da mangiare. Ci sono delle correlazioni anche sulla qualità, Beh, nel senso che rispetto agli areali, agli hotspot che avete individuato sarebbe interessante mettere anche la qualità delle acque certo, certo che sarà se, se eh, diciamo può essere una specie di proxy della qualità ecologica anche del eh, presenza del di lontra sì in realtà, in realtà mh, sì e no. Uh, la, la domanda era riguardo, per chi non ha sentito, diciamo, la, mh, la correlazione fra qualità delle acque e, mh, e presenza di lontra da inserire nel modello. Io volevo farlo, però non ci sono dati univoci fra i vari, diciamo, le varie regioni. E, mh, allora, la, la lontra, mh, è come diciamo, gran parte dei predatori, si specializza sul pesce, però il pesce non è un'unica specie. Quindi come tutti i predatori la lontra è diciamo, generalista, nel senso che va a predare quei pesci che, che ci sono di più, in, in più um, percentuale, in più proporzione, quindi questo rientra all'interno della teoria diciamo, del foraggiamento ottimale. Quella che trovo più velocemente io prendo, Quella che, la preda che trovo più facilmente, che predo più facilmente, io predo. Quindi ad esempio nei contesti, diciamo, marini alle Shetland, dove sono state fatte gran parte delle, delle analisi di questo tipo, le specie predano ad esempio mh, i pesci più lenti. Okay? Per quanto riguarda la qualità delle acque, ehm, rispondo dicendo ad esempio che non è vero che pro probabilmente non c'è una correlazione lineare, okay? probabilmente c'è un valore soglia, comunque c'è una, una relazione un po' più ehm, curvilinea, perché... Mh, Uh, a causa diciamo, di, di alcuni diciamo, gradi di eutrofizzazione che possono aumentare la diciamo, produttività del, di alcuni tratti e quindi aumenta anche la, la, diciamo, la biomassa all'interno del compartimento predatore e um, questa se c'è un po' di eutrofizzazione no, aumenta la biomassa un po' su tutta la, la catena trofica Ti chiedo io una cosa, in realtà tu ci hai dato una risposta, cioè hai aggiunto un elemento importante oggi perché noi di questo tema di, eh, del rapporto tra riqualificazione fluviale e l'ONTRA ne parliamo un po' di tempo ma non, non ci sono appunto tutte queste evidenze, tu oggi ci hai detto una cosa invece in più che è molto importante per la specie, il fatto che il fiume non sia scollegato diciamo, dalla sua piana inondabile, non è, non è, una, non è una cosa da poco che a noi continuiamo a difendere diciamo per, anche per altri motivi. Eh, ti chiedo invece se esiste una correlazione fra naturalità delle sponde e presenza della specie o se la specie in presenza di sponde cementate con una buona ampiezza della fascia di vegetazione fluviale e mh, connessione diciamo, fra il corpo idrico principale e quelli laterali vive eh, tranquillamente. Quindi in, diciamo con una piana indondabile vegetata ma con le sponde cementate. Sì. Beh è una specie, io non mi sono soffermato diciamo, sull'introduzione, sull però ricordatevi che è sempre un mammifero terrestre che poi caccia in acqua, si, si muove in acqua, però è terrestre. Quindi se c'è una sponda cementata eh, probabilmente non è di grande, diciamo impedimento per l'accesso in acqua, basta che sia percorribile ovviamente se la sponda è troppo ripida o non ha la scabrezza diciamo tale per cui i cuscinetti di una, no? di una zampa non riescono a far presa allora sì potrebbe essere un problema uscire proprio in quel tratto perché poi ovviamente gli animali non, um, non si spostano trasversalmente proprio in quel punto magari c'è un punto da in cui l'argine si è rotto, riescono ad uscire fuori Importante è che fuori poi dall'alveo diciamo, principale ci sia la vegetazione in cui, che, che, che diciamo, svolga la, quella funzione ecosistemica in particolare per gli animali di cover gli animali hanno bisogno di tre cose principali cover nel senso rifugi, acqua e cibo quindi la, la foresta è importante in quel senso e concludo dicendo una cosa semplicemente perché è una notizia che mi arriva da ieri che hanno fatto una, un panel, praticamente un meeting iniziale per cercare di capire mh, come sviluppare una strategia di conservazione per la Lontra sulle Alpi, a seguito di svariati e differenti tentativi di reintroduzione della Lontra sulle Alpi, da parte prima del, ad esempio, del Parco Nazionale Gran Paradiso, poi ho sentito qualcosa più diciamo nel, nell'Alto Adige, mm, si sta cercando quindi di capire come fare queste rintroduzioni visto che non è possibile prendere diciamo, gli individui da cattività, visto che sono incrociati con individui diciamo, del genotipo un po' più asiatico. E, mm, e quindi, insomma, se volete utilizzare la Lontra come specie diciamo, carismatica per i vostri progetti di riqualificazione pluviale anche nel Nord, io spero che nei prossimi, insomma, dieci anni possiate farlo. Ecco. Bene, grazie, grazie.